Ciao a tutti, un brevissimo video per spiegarvi, eh, diciamo, come risolvere un problema che mi è appena capitato e quindi, visto che ho trovato la soluzione, voglio eh, condividerla con voi. Una cosa alquanto strana, eh, l'aggiornamento di Final Cut, di Motion e di Compressor non appare all'interno degli aggiornamenti dell'applicazione App Store. Per far apparire su Big Sur gli aggiornamenti vi basterà andare nel menu cerca e poi scrivere FCP Final Cut Pro e andare a cliccare sulla ricerca, sui risultati della ricerca. A quel punto selezionerete Final Cut Pro e, e magicamente uscirà il clic su aggiorna e comincerà l'aggiornamento. Se andate su aggiornamenti non appare, non è che viene caricato poi sul menu aggiornamenti. Di nuovo torniamo sulla ricerca, scriviamo Motion facciamo la ricerca sulla parola motion eccolo qua invece di fare apri clicchiamo e automaticamente si trasforma in aggiorna quindi possiamo cliccare e fare anche qua l'aggiornamento che come vedete non appare nell'elenco degli aggiornamenti in corso ma invece lo potrete trovare andando a cliccare sul launchpad quindi andando a vedere tutte le applicazioni troverete eh, appunto eh, sia final cut in questo caso è motion che si stanno effettivamente eh, downloadando e installando nel vostro computer. Bene, spero che possa esservi stato d'aiuto e vi ringrazio per aver seguito questo piccolissimo tutorial. Arrivederci, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.